Eccoci tornati Siamo alla battaglia finale Ci sono varie abilità tra cui scegliere E io cambierò e arriverò al Io perché penso Perché prima ho usato il mi di Tre livelli, tre giocatori Io prenderò questo Perché è tipo OP elettro Quindi prenderò anche tu. E OP contro il boss finale elettro Prendilo, dai sì, Ma io voglio non acqua devo scegliere? Dai prendi elettro oppure spada va bene dai trollare controllare. dai dai dai dai dai è la porta del boss finale. Eccoci qui! Il vero boss finale! Mago dai dai Con le sue dai dai dai dai dai dai dai dai dai Naturalmente se mi dà qualcosa che dà una vita migliore, eh. non ti dà nulla, ti dà i nemici dopo, ma dopo. Ah sì, è la fase finale. Che non spogliere. Ma sta morendo già. No, certo. Ma è schifo sto boss? Attento. Certo, con uh, Spammando elettro Seconda fase. Mago Lardo, il più grasso del reame. Ok, corri. Corri non solo. Non vale che non è il... Non, dico, lo io non, oh, la, la. non volate, non volate! È una pessima idea! È non volate! E me, se state giocando a Kirby... a Kier, Pier, no, no, no, no, scappa, scappa Marco, scappa! No. no! Marco, sei morto! Sto andando indietro! Sai una cosa? Oh no, ci spara le sue fiamme palleggianti! Cosa? Ho invertito le parole. Ericalissimo, ok. okay. Per Fervere abbiamo distrutto anche la seconda fase e ora Posso farlo anche io? No, tieni letto. No? Marco, ascolta. Voglio farlo anche io però. Anche parole. no. E dai! Ti faccio fare gli utili. Cioè la, la, la seconda e la terza. No, fammi fare.. Uh... Allora. Tu la prima, io la seconda, tu la terza, io, da quarta, io da Va bene. la quarta e tu la quinta. Ora tocca a me. Ops! Non serve che togli l'abilità, ma non. Ah, giusto, bisogna fare la no. Però me la soccolta, c'è cioè, un po' più bene. Vai, corovazzo! Yeah, la mia no. rota. Non cercare di uccidere. Sì, ma tu non mi mannare. No. Mettila! Ma, non posso, vedi che ti, ti espello subito. Quella è la... Te te me la mangio io, non ti preoccupare. Mangio io, mangio io! No, te l'ho ammazzato! Non ce l'ha mai. E eh no, quello lo ingoiamo! Scusa, che cacchio! Dai. Dai. Perfetto, togli la vita! No, tanto me la toglio. Foglila! Vedi? Eh sì, lo so, però toglila lo no. stesso. It's your time! Spera magicosa! E io sparco lui! No, è lancia tizio Ah, ok! È lancia tizio! Lancia guy! No, si dice Spear Guy! Perfetto! Ciao! Oh. Corri! D'altro! Curry! Kirby. No, curry! Curbazzo. Il curry. No, il curry si dice prima. Wow, e secondo me, abbiamo già discusso! E secondo me, il secondo è il No. Mm. Che, chi è il prossimo? La mia ultima uh, cosa uh, la cosa? Mio, mio col vodo. Sono antipatico. Vai, colpisci, bella. Che di... me la devo godere? Godere. Ecco, oh, ecco come oh. lo sono voi. E ora, l'ultima. Fatti sotto, Magolardo. Sei troppo grasso per essere buono. Ah, non sta qui uh, hai mangiato un, un pesce. pesce prendi un sparo no no no eh, così impari a essere lento! Volevo dire, un giorno voglio essere come te. no sai che doveva esserci il mega no Cioè, no no no no no no no no no no no mani no no no no no no no lo faccio io Fatti sop. E ora Larry, lui insisterà. Sì, lui insisterà. Vai Fattici. Fattici. Fattici. PAM Fattici. Fattici. Fattici. Io Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. io Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Se Fattici. Fattici. Fattici. Non posso Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici. Fattici il rumore che Magolor odiava Sì, guarda, quando cliccavamo durante le oh oh che cosa succede? aspetta che succede? il tema che adoro la corona di Magolor sta prendendo vita no è veramente la... la corona di Magolor ridà vita a Magolor ed eccomi la vera battaglia finale Magolor Soul che in realtà si chiama e Magolor. Magolor e basta non abbiamo abilità Yay, ci dà abilità l'inizio degli macchi ecco abbiamo quelli che avevamo prima mm. sono morto pensavate no? che la battaglia con Magolor fosse troppo facile bene ecco e naturalmente ma cambio visto che ora ad ogni morte cambio. da ora è per sé no E eh, io sono, sono messo male con la vita mi dovreste aiutare? E eh, anch'io! Ah! Oh! oh. È vero tu sei i portali! Tu, tu sei qui! Perché? perché io mi metto dall'altra parte! vieni preso così! Oh io ho colpito, Magolor! Che poi. Sfuga! Mm. E c'è un temporale, Magolor, ti piace? Temporale in un'altra dimensione quindi si sì, vabbè, hai, hai ragione. Perfetto, metà vita li abbiamo tolto. Io devo rimanere. Beh, non è vero, tempo. li abbiamo tolto di più. Metà vita, guarda. Io devo rimangere. E poi ho un occhio in bocca. E botta. ora ecco qui. Ha un occhio in bocca. È zero. Non ok. è zero, è sì, minor. Allora. Sempre zero. E ora Ma ci copia, ora ci copia le super abilità. Che poi sembra un po' Dark Matter di, di sotto che ha quelle quattro cose. Guarda. Vedi e dai, smettila di scappare. Oh mamma. No. Wow. Ciao. Stavo facendo la corre. No! Parata! Muoio, muoio, muoio! La prima volta che uso la parata. Marco, mi devi salvare. uccidere Come? Come cambi a ucciderlo? Uccide. Ecco come. Un missile granata, ah è vero. Fuga, ah. aspetta, vediamo. Fuga, fuga, fuga. Perfetto. Dovete stare attenti alla forma che fa. Lui diventa quella forma, lo sai, perché sparisce. No! Ecco, sono morto. Vabbè, c'era da aspettarselo. Vabbè, eh, Vabbè ma... ricominciamo da, dalla battaglia secondaria. È come se fossi morto io oppure.. Non lo so. Ti prego fai che ricominciamo da. da, da, da sì, cominciamo da Margolor da... Soul. Solo. Perfetto, ok. E allora adesso che. King sono via, De De, adesso il grasso sta... contro il più grasso, naturalmente il più grasso è più bebè. Guarda come muore Easy. Sì, appunto. Kind of lo sta massacrando. Perché i boss finali hanno le, le musiche sempre a violino in chiedi. Beh sì, vero. È è Perché suonano bene. Sì, perché è bellissimo il violino, è uno dei miei strumenti preferiti. Ah, dunque ah, il piano No, no, no, è, è il mio strumento più preferito. E basta. E ora ci copia di nuovo le super abilità. Vabbè, basta restare più o meno cento. Copione! Ed è pure un cheater perché non c'ha il nemico. Eh, infatti. E ne usa due di megasparti. Forse ha mangiato due oppure non ha mangiato niente è un hacker sì, è, un un, ci... è un hacker schifoso hacker schifoso? oh no è vero, parata. vero parata, tenevo la parata per sempre tanto non lo possiamo attaccare se sapete parare bene siete bravi vai che lo, lo temporeggio da sotto un attimo voglio uccidere io no tanto non puoi Devo uccidere io. Fuga! Oddio! Per poco! Lo voglio uccidere io! Da da da no, e no, l'ho ucciso. Con la barriera! No. In questa battaglia abbiamo usato tutti... No. Kids, no. Tranne... Waddle Salvate il Dark Matter! No, Oddio. odiamo pure Dark Matter! No no no no no no no no! no, no. E muori con sto suono? Devi morire, da datelo finire! Dark un colore stavo per chiamarlo La la la, la, la, la, la. E ad ora, e, e adesso? Bene, filmato finale quindi gli stiamo zitti I piedi di Kirby si illuminano Dice chi venere Diciamo di stare zitti ma non stiamo... Stai facendo. zitto! Oh. I sagoni Questo, questo posto l'ha creato un'ape uh. Qui non sono i sagoni eh, Lì erano eh, un po' pigri e Guardate, l'angia E la lord La lord che la guida no. yeah. Le api ah. Le api sono arrivate a salvarci Sì, con la lord Kirby fece un bel pisolino al suo risveglio si era risvegliato. Nel frattempo i suoi amici dicevano. Ah, oh ah, fregati ah, ah. Comunque sì, l'andia ha cambiato colore degli occhi. Prima erano verdi ora sono blu. Comunque no, l'andia è un cuccio Si vede, cioè. E tanto campello. L'andia sono quattro cuccioli. La loro usò un laser magico per ampliare la qualcosa la del portale. Ma alla fine, Magolor, così che questo... Se l'ania è stata attaccata da Magolor. Magolor dove vive? Ad Alcandra comunque. No, no, no, no. Oh, lui... No, vive nella no. Il post finale vive. di Kirby Star Allies. Kirby, Kirby. fece un bel sonnellino. E il suo risveglio e la farfalla di Star Allies era lì. Un modo eh. di selvatico era steso per terra con una bandana blu. Lui sta controllando se qualcuno dei suoi amici è stato impossessato. Meta Knight è diventato più grasso. E chi vede con la testa intrappolata nel suolo? Disse, disse, <ride> che, disse che la sua testa poteva entrare solo in una piscina. E così? <ride> così costruire una piscina basta! Ah, per te ne costruiamo una domani, fratello. <ride> <ride> Andiamo! <ride> Ci mettiamo più a dire il tuo nome che costruire la piscina <ride> E fu così che la lor lieve sospiro Ruttò tutto <ride> Addio Dissero tutti Ciao E chi mi diventò un botanico Perché aveva un fiore in testa e quindi gli piaceva Così la farfalla andò a cercare Morpho Morphonite Andò a cercare una ducina vedete sul quale <corso. ride> cosa E ora i crediti che noi non possiamo saltare, anzi possiamo saltare, se non sbaglio. Possiamo fare quel rumore di Vagolor? No. No, non li possiamo saltare. No. Ok, ringraziamo tutto lo staff. Ringraziamo lo staff, i direttori, le persone che hanno creato questo gioco e che hanno assistito. Yuki Endo. Yuki Endota Tsuyakamayama Non leggiamo tutti i nomi Iroaki Nakano, Iroaki Naka, Nakano. Katsuyoshi sumo, Sumiyomo Sumiyomo Vabbè non leggiamo tutti uh, i nomi Guardiamo le immagini Show Adorayukida il, il nostro prossimo let's play vabbè è Super Paper Mario E, e, e dopo e Ovviamente è già iniziato quindi lo sanno tutti Eh sì eh, ho detto pure vabbè e, e uh, quando finirà eh, eh, Quando arriveremo eh, a metà di Super Paper Mario eh, uh, eh. <ride> <ride> noi, noi cominceremo Kirby Star Allies Al termine, cioè alla metà delle, di Paper Mario Corri Kirby, ci vuole mangiare The, tra, tra, uh. Però faremo qualche episodio extra e dopo. Uh, Il dolore fare... più grosso di te! E dopo ferrò. E dopo uh, ci prenderemo una piccola pausa da Kirby, se cioè lui, per finire la modalità extra. Naturalmente. Lui, lui, lui è pigro, io la faccio. Sì, ma io l'ho fatta un miliardo di volte, non mi ingotzio. E anch'io l'ho fatta un miliardo di volte, non capisci? Ma non la facciamo, scusa, andiamo direttamente in un altro. No, parte. sei stupido! Tu sei stupido. Vabbè, io la faccio da sola. E quindi la parte di... Anzi no, non ci prendiamo una pausa, facciamo gli extra mentre, mentre io co sto, continuo gradualmente la modalità extra. Capito? E dopo faremo l'arena finale che si sblocca solo dopo gli extra. L'arena finale quindi la faremo in una parte a parte, anche perché ci vuole un po' di tempo, circa 20 minuti. Quindi sì, sarà una parte solo per l'arena finale. Eh ma... sì, anche per l'arena sarà una parte eh sì, a parte. Sì. Eh, adesso facciamo i minigiochi? Mm -hmm. No, adesso non facciamo niente, perché, perché la parte 15... dura 15 minuti. E eh vabbè, fa niente. Scusa, sì. provo a spingere più. Ho già provato. Vai. Ma quando muovo no, Ecco, presenti. una hall. Questa è una stanza hall. Ora mostriamo le stanze hall. Ora. Eh, non, non me le ricordo. Io, io ne so due. Due, eh. eh e adesso chiamo subito. No. E eh, vabbè, mostriamo le due. La prossima parte mostriamo l'altra. <ride> nella prossima, taritoio, nella eh. prossima parte che sarà la prima protesta, Faremo i mini giochi. Tutti, tutti e due tutti e tre i livelli e le stanze oro e, le, e le, vi mostreremo le stanze olio oppure la stanza olio che ci rinforza no mm. adesso non ci niente adesso vabbè ci sarà qualcosa mostriamo tipo vabbè vediamo cosa c'è special tents. ringraziamenti speciali guarda Kirby spalla che combatte contro un Magolor Mega Spadoni. La tuya conosci, eh, conosci... conosci. Ma... Conosci i conosci? conosci Katsuda? Conosci i No. Yuri, che sono fratelli. Yuri Katsuri. I Ruati Suga. I, Tso... I Toshi. Kawase Shinja Shira Yatashi Shinya Futuro Iwata Che è il, Rip. Che è il, pro, il vecchio produttore della Nintendo Cioè era tipo il master, il master della Nintendo E ora? È morto Se non sbaglio RIP Com'era il suo nome? Satoru Iwata <ride> Satoru Iwata Ci dispiace ma noi adoriamo Nintendo. Comunque. Ciao Kirbo! Abbiamo lasciato un secondo. Fine? Eh? eh? No. Sì, sì, no, <ride> sì, no. No. Eh. Perché abbiamo sbagliato la parte extra. Hai eh, hai sbloccato la modalità extra? Una mirabolante avventura tra Ah no, ma mostriamo cosa c'è nella, nella modalità extra Facciamo sbloccare la. insieme Aspetta, ma non abbiamo nemmeno finito il la, la, la coso principale Abbiamo sbloccato il cinema e i suoni Ora scambiamoci No, no, perché? e facciamo la modiglia fai il file principale no, no, facciamo la vita. fai un file no, file. Le, la cosa principale è dobbiamo fare dobbiamo le, le sfide no, mostriamo prima la modalità bene. extra in cosa consiste negli extra io sarò Kirby. e lui sarà il, il giocatore secondario vi faremo vedere solo il primo livello oppure i primi due mm, che essere arrabbiato aspetta, no. non entra in livello poi! Allora, innanzitutto abbiamo metà vita oppure poco più di metà vita? Perché ti togli? Perché devo pure essere... metà vita Let's go! Si sì, si, sì, va bene Modalità extra sì. Le monete hanno una forma diversa I nemici sono più grandi alle volte pure più piccoli a volte più spesso più grandi questa il dei meccanismi della madura <ride> non riesco a correre ecco le e eh, niente cos'altro Cos c'è? ah i boss vabbè sono ricordo come vedete le, le stelline sono, sono vuote all'interno e eh sì, l'ho già detto Ops In, le, gli oh. oh. drenaggi non hanno cambiato la postazione sono, sono dove sì, si sono fanno. sempre lì e basta questo è l'unico questi sono le i mostre, boss sono, le sono più forti però non, non, non mi ricordo se hanno mosse in non penso sì, hanno mosse in un vabbè, ma tanto i boss li vedremo nel, nell'arena le vite hanno la corona perché sanno che hanno sconfitto Mago oh, vieni è un attimo non mi puoi uccidere Ah? vabbè, non la prendo più Cinto! No. E tu sei il padre! No! Via! Mm. Cioè, nulla cambia! Cioè, guarda, fate grande questo rimino! Quello qua è Ok, voglio planare tutta questa parte! Non mi prenderai! Morì lanciando una lama! Guarda, volo! È bellissimo! Ah, non mi hai preso! Con la mia spada non mi puoi prendere, zio! È troppo lontano! No! E Dai! Non mi prenderai mai! Non ti posso neanche prendere! Ah! Goduria! Vabbè, no, le, le super abilità invece posso, sono, uh, sono durature, ah, i portali sono... cioè durano nello okay. stesso modo. I portali sono viola, ma sono più blu scuro, cioè blu dimensionale. Vabbè, non cambia praticamente niente. Le ah, quali... e le dimensioni ora sono più veloci. Sì, quello. Eh, basta, corriamo e basta. Io non corro, io volo. No, è tanto tra poco è stata, avrò tutto il tempo per fare la modalità est. Io c'ho già, c'ho già io scopo spada ardente ecco qua i Felix Felix hanno una annocchio. specie di comunità sulla testa e hanno un occhio sono dei waggon vivi hanno, ah, vedi, hanno le poste diverse prima non andavano a zigzag perfetto e si chiamano anche X cioè alla fine X okay. Okay. quindi capite che io sono X della modalità extra ah io vi chiedo sempre perché ti chiedi perché è bello aspetta stelline. ah questo non l'abbiamo mai visto perfetto quindi eh. niente questa era la modalità extra questa è la modalità extra i boss tanto li vedremo tutti nell'area eh sì, quelli della modalità extra per il momento però non c'è nient'altro da fare, quindi nella prossima parte noi faremo le sfide della modalità principale. Sì, perché si fanno sia nella modalità principale che quella extra. Davvero, sì. Dobbiamo farlo pure nell'extra. Vabbè, devo farlo. Sì, purtroppo. Sì, vabbè. Sì, quello, è, quello è l'unico momento in cui lui sarà il G1 delle parti extra. E niente. Quindi esci. Magolor ne ha la Magolor ne ha visti. Magolor ne ha visti. Magolor ne no, visti. Magolor ne ha visti. Magolor ne ha visti. Magolor ne ha visti. Magolor